Buongiorno da Italia 2.4, 4, Victor Cadec Sierra, vinco quasi sempre e quasi chi mi frega. Allora oggi pomeriggio al posto della pausa caffè eh, ho preso l'FT817, il dipolo B-Banda e ho fatto Barrato Giardino. Eh, il video è per... Eh, venire incontro alle curiosità dei corrispondenti, dei colleghi OM, con cui ho avuto il QSO, che erano interessati al sistema d'antena. Allora ho detto, metto assieme due o tre foto di alcuni spezzoni del QSO, così tolgo ogni curiosità, subisco ogni curiosità. Buona visione. e complimenti per il QRP Italia 2 ANK Alberto Frescia Paolo Italia K5, silofono Charlie Radio e trasmetto da Luca e non ho guardato l'S Smith ma ti ascolto molto bene a te il cambio passo all'apparato lo conosciamo ma per arrivare così bene poi ci dici l'antenna perché effettivamente eh, Put, eh, arrivi veramente bene, 5 watt, porco cane, hai eh, arrivato meglio. Ciao a tutti, buona giornata, una settona e una cordialità alle vostre famiglie. A te il cambio, a te il cambio Nicola Passo. Lima, e Giulia. Eccolo là, eh, c'è anche, anche l'angelo. Eh. Molto bene, riprende Italia, uniforme 5, ecco i richi di... anche l'Alberto la, e allora di queste io ti ascolto bene, eh, per, chiaramente non, non mi muovi l'ago anche eh, perché, perché eh, io non ho rumore in questo momento, uh, 5-9 per, uh, per il Paolo, 58 8 per, uh, per l'Alberto, considerate che questo è un 101 ZT, pertanto è appena acceso tra l'altro, comunque non... Molto duro eh? e quindi da sempre meno uh, rispetto a quegli altri. Bene, allora io faccio entrare Lima Golf Juliet che andrà poi per l'Italia 4BQS, questa è Italia Uniform 5 con Yankee Victor. Cambio. Sì, QSL, buongiorno a tutti. Italia chilometro 2, Lima Golf Juliet. Ciao Alberto, ciao Nicola. Tre, bravo Alfa Yankee per un QRK gentilmente grazie si sì, bravo Alfa Yankee 5-5 5-5 eh? arrivi comunque sarà qualcosina in più perché l'ha parato. È... avanti sì, grazie, quel We're <laughs> in.